Prego Grazie. Grazie Presidente. Eh, Roma eh, deve occupare un ruolo centrale nel panorama artistico contemporaneo nazionale ed internazionale. Eh, raccontavo giusto ieri ai miei colleghi come ricordo ancora con chiarezza come fosse oggi eh, quando il vice sindaco partecipò per la prima volta alla Commissione Cultura e ci rappresentò come facendo parte, eh, come facendo una semplice ricerca in ambito culturale, in particolare trascrivendo sui motori di ricerca Culture Life Room, eh, apparissero eh, per lo più immagini simbolo eh, più conosciute del, della Roma capitale, cioè il Colosseo, i Vaticani, i Fori. Eh, piccola parentesi, tra l'altro ora mi ha fatto piacere insomma, riscontrare, ripetendo la ricerca oggi, come compaia stavolta al primo posto eh, la Carta di Roma 2020. Sarà un percorso di dibattito organizzato per discutere e ragionare sul diritto della persona a prendere parte pienamente eh, e liberamente alla vita culturale eh, e ci auguriamo insomma, di poterlo farlo poterlo attuare anche con tutta l'assemblea, insomma, ritornando a settembre dalle vacanze. Un altro step importante per mettere Roma al centro del dibattito culturale internazionale. E comunque, eh, ritornando a questi prestigiosi simboli di Roma, eh, si riscontra analogamente come, eh, nonostante l'importante Vitale presenza di produzione contemporanea diffusa su tutto il nostro territorio, eh, ci fossero oh, già da allora ben pochi spazi strutturati che potessero dare la giusta visibilità e partecipazione alla produzione artistica, scientifica, contemporanea. E proprio, proprio in questa direzione va questo atto, operando eh, di fatto una vera e propria rivoluzione organizzativa che. Eh, già era stata avviata con la delibera di giunta numero 126 del 27 dicembre, ehm, che ha previsto poi una riorganizzazione delle istituzioni culturali ehm, con questa eh, amministrazione che ha avviato un rapporto di dialogo e proficua collaborazione fino a quel fino a che fino a quel momento non era attivo. In particolare, arrivando ad oggi, attribuendo all'azienda speciale Palaexpo il ruolo di polo espositivo dell'arte contemporanea e concedendogli appunto gli spazi eh, macro di Vianizza e del mattatoio per la durata di 20 anni. In parole povere, ehm, questo vuol dire abbracciare una logica di programmazione e progettualità molto più ampia negli spazi e nei tempi e che permetta di valorizzare eh, l'azienda eh, Palaexpo e al contempo consenta però di agire eh, e svolgere un'azione eh, unitaria di crescita e di dialogo con le altre realtà eh, delle istituzioni culturali nazionali ma non solo anche internazionali. Ha voluto sottolineare il eh, vice sindaco che in casi simili le concessioni vengono date anche per 90-100 anni, vedi l'auditorium, e comunque eh, che la stessa delibera prevede al suo interno una serie di strumenti che l'amministrazione e le amministrazioni potranno utilizzare in caso di eh, volontà di recessione dalla concessione. Eh, ricordo eh, che inizio consigliatura 2015-2016 il Pala Expo eh, ha visto un indebolimento che di fatto ha visto sottrarsi, sottrarre alla sua gestione eh, le scuderie del, del Quirinale. Ecco, ripeto, grazie a, a questa concessione l'azienda PalaExpo eh, si fa più forte degli spazi eh, del Palazzo delle Esposizioni del Magreb Mattatoio e eh, con la realizzazione di questo polo riusciremo finalmente a valorizzarne le potenzialità e rafforzarne le capacità progettuali con la volontà, come detto, di renderla protagonista dell'iniziativa culturale. E detto questo, tengo veramente a ringraziare il vice sindaco perché grazie a questa delibera ehm, che va a sommarsi già ad altre attività in essere come quelle del bandi dell'estate romana, mi viene da pensare e penso a contemporaneamente Roma e a Eureka. Eh, Roma raggiunge davvero un altro obiettivo importante previsto nelle nostre linee programmatiche. Ovviamente eh, il, il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa delibera. Eh, grazie Presidente.